Benvenuto, in questo video corso vi insegnerò a realizzare Ariel con la tecnica del basso rilievo. La tecnica del basso rilievo è un po' una via di mezzo tra il 2D e il modeling vero e proprio la prima cosa che vedremo insieme sarà crearvi una linea guida per aiutarvi nelle giuste proporzioni e dimensioni vedremo insieme come realizzare le singole parti quindi la coda le pinne il busto il viso e via discorrendo, e vedremo insieme come colorarle, come sfumarle per aumentare la tridimensionalità e il senso di profondità. Cosa aspettiamo? Cominciamo?